Salve, sono qui molto contento di vedervi numerosi perché... C'è questo grosso spazio politico fatto nascere anche da noi con l'esperienza di Occupy a cui in Parlamento soprattutto solo Pippo Civati ha dato voce. Io adesso però vorrei che in questa occasione questo spazio politico, come molti di noi ora stanno facendo, sia riempito di contenuti da sottoporre al nostro elettorato, sia esso di tesserati o di semplici elettori, bene difendere le primarie ma poi... Facciamoci una ragione di quale sarà la nostra interlocuzione e formuliamo una risposta. Secondo me dovremmo essere molto allarmati, viste le difficoltà di bloccare l'innalzamento di un punto di IVA. Le io sono rimasto allibito vedendo che l'importo da ritrovare è appena poco sopra l'1% della nostra spesa pubblica, questo significa che abbiamo un esecutivo che, che se ne dica, depotenziato, che non ha alcuna sovranità sui conti pubblici, Visti dei dogmi posti da questa Unione Europea nata male, nata come conseguenza di una politica che dopo il muro di Berlino si è disimpegnata rispetto all'economia e ha lasciato il mercato da solo a fare questa profonda crisi sociale ed economica che vive tutta l'Europa. Allora parte tutto dall'Europa, bisogna andare a rinegoziare ma ci sono due modi di farlo come lo fa Letta andando a dire quanto siamo bravi e raccogliendo a brecciole o facendo sistema con gli altri paesi europei tanto colpiti dalla crisi e di ieri la notizia del Portogallo dove i titoli di Stato hanno superato l'interesse dell'8% quando a noi l'anno scorso dicevano che il 7% era il punto del non ritorno Così come un anno fa tutti misuravano lo spread, adesso non gliene frega più niente a nessuno. E allora è con questi paesi che bisogna fare sistema per discutere i dogmi che stanno bloccando la ripresa economica e per ridare alla politica una sovranità sull'economia. Poi io sinceramente sono allibito di vedere una sinistra che parla molto di sprechi e poco di, di inadempienze rispetto ai cittadini perché è chiaro che in alcuni servizi gli sprechi ci siano ma ci sono anche le inadempienze l'abbattimento di quegli sprechi, ad esempio nella sanità dovrebbe andare a finanziare quelle inadempienze noi abbiamo due farmaci oncologici che per una legge del ministro dell'ultimo governo a dell Monti abbiamo in commercio per chi se li può permettere prima ancora di finire nella copertura del servizio sanitario nazionale allora io dico, ha senso continuare a insistere sulle aspirazioni dell'individuo in un Paese che non riesce più a garantire basilari elementi diretti e tutele a una grossa fetta di cittadini. Anche il lavoro, il lavoro è un problema ma questo governo lo sta affrontando male. I costi del lavoro sono alti ma sono a livello degli altri Paesi europei, è un problema di imprese scarsamente competitive che hanno visto la globalizzazione come un'ennesima occasione per contenere i costi sul lavoro perché la verità è che abbiamo un'economia che al di là del fare economia sui posti del lavoro è incapace di produrre ricchezza e continuare a insistere a togliere i costi del lavoro è una cavolata solenne perché il problema è il potere da questo che si è compresso se le imprese non vendono è perché la gente non può comprare se noi non troviamo dei modi per stimolare la domanda, possiamo fare tutte le agevolazioni del questo mondo, il lavoro non crescerà mai perché non, è, noi la, non, è, non è che manca la convenienza dell'assumere, manca proprio il lavoro, manca il potere d'acquisto alle persone. Come ridare potere da questa alle persone? È chiaro che è l'unica posta su cui possiamo agire, se non andiamo a dire chiaramente all'Europa che bisogna fare debito, bisogna fare investimenti e bisogna soprattutto inserirsi nel credito bancario che si va comprimendo sempre di più per le aziende che vogliono investire in produttività, perché la produttività non significa solo l'economia sul lavoro, significa anche produrre di più, produrre meglio con la stessa forza lavoro. Io penso che su tutti questi temi noi dovremmo dare delle risposte originali, riempire di spazi politici questo, questo spazio, di, di contenuti questo spazio, ma soprattutto costruire una mozione che incalzi da subito su questi temi il governo e non un'ennesima mozione, questo è un problema ad altri che non deve diventare nostro, che costruisce il libro dei sogni per quando qualcuno correrà a premier chissà quando. È questa la premialità che deve uscire fuori di qua a dispetto delle, delle altre. Io penso a questo, penso che faccia bene parlare dell'evasione fiscale, ma non dobbiamo farlo con demagogia pensando che da domani noi quei 150 miliardi quei 150 miliardi stimati siano lì dal giorno dopo cominciamo a ragionare di come usare la tecnologia per recuperarli quei soldi piuttosto che far finta di poterli spendere così come per l'IF35 la demagogia non paga Troviamo delle soluzioni alternative ma diciamo chiaramente che se noi diciamo no agli F35 non avremo domani 90 miliardi di euro, avremo qualche centinaio di milioni da investire per il sociale, dobbiamo dire come. Insomma un invito a riempire di contenuti questo spazio perché altrimenti io penso che ai tanti milioni di persone in difficoltà delle regole delle primarie o di chi faccia il candidato a premier piuttosto che il segretario non gliene freghi niente. Grazie.